Ciao a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video, sono Mr. Managers, siamo qui in un nuovo vlog. Allora ragazzi ho un pochetto di cose di cui parlarvi. Oggi niente in green screen, volevo fare un video abbastanza veloce e non avevo voglia di montarlo, voglio saltare subito ai contenuti perché ragazzi ce ne serve qualcosa di... Più. Allora ragazzi partiamo con un argomento un po' soft. Come sapete, venerdì è ritornato Dark Souls, col quarto episodio. Dicevo solo che non è stato così facile registrarlo. Una sera ci siamo messi lì per provare a registrare in tutti i modi. Ci abbiamo provato veramente per due ore e tutti i modi che avevamo escogitato non funzionavano per un intoppo per l'altro. Quindi niente, abbiamo sprecato due ore e non siamo riusciti a registrare. Tutto quello che poteva succedere c'era successo per non riuscire a registrare. Quindi niente, abbiamo rimandato E finalmente siamo riusciti il giorno dopo a registrare Però purtroppo l'audio di Kairu non era il massimo Ma era l'unico modo per registrare, quindi Ma ragazzi, questo venerdì torneranno finalmente le recensioni Caricherò finalmente il secondo episodio di Warrior Non vedo l'ora, ragazzi, era un bel po' che non portavo soprattutto Warrior Ma le recensioni in generale, perché avevo fatto anche altre cose comunque E vi dirò di più Oltre all'uscita del nuovo episodio di Warrior venerdì, sabato ci sarà una nuova recensione di JoJo e domenica una nuova recensione di One Punch Man. quindi restate sintonizzati. Comunque ragazzi ho una bellissima notizia, il video della top 5 migliori stand di JoJo ha superato le 1300 visualizzazioni. Allora ragazzi io sono contentissimo, so che in molti lo stanno guardando giorno dopo giorno, continua a crescere e io non vedo l'ora veramente che diventi uno dei video più visti del canale perché sinceramente al contrario di molti degli altri video più visti del mio canale se lo merita, se lo merita davvero tantissimo Ora allora ragazzi passiamo ad un altro argomento Settimana scorsa ho ordinato dei pacchi da Amazon e sul sito Panini Avevo ordinato anche Demon Slayer, però eh, Star Comics ha posticipato l'uscita al 30 aprile Allora, mi sono arrivati e adesso li apriremo insieme Ok ragazzi, andiamo ad aprire il pacco Come vedete ci sono già un po' di cose Quindi, quindi iniziamo okay. Quante volte in impazzita? Abbiamo prima di tutto One Punch Man on 5 ragazzi, pochi giorni fa avevo ordinato My Hero Academia 4 e 5 perché ho già l'1, 2, e 3 in libreria e poi uh, One Punch Man on 3 e 4 perché sì avevo anche l'1 e il 2 e adesso abbiamo anche il 5. Ok, poi... Abbiamo l'invincibile Iron Man 2 con eh, protagonista Lily Williams, co-protagonista Pony Stark. E poi abbiamo l'invincibile Iron Man 3. Solo che questa copertina non è normale. Questa copertina non è liscia e patinata come questa. È... Eh? non so come si chiama questo materiale, è stranissimo. Comunque, le aggiungo alla collezione. Avevo già l'1 e l'1, il 2 e il 3 di Deadpool. Potevo prendere il 4 di Deadpool, ma ho deciso di pareggiare, diciamo. E ora, andiamo a quelli un po' più speciali. Allora, ragazzi... Abbiamo qui One Punch Man 1 Discovery Edition Costa solo un euro E dentro è praticamente il primo numero Solo che la copertina è diversa E anche il retro E anche la costina Le costine diverse mi piacevano. E allora diciamo che questo numero sono sicuro che quando non verrà più stampato varrà tantissimo, infatti è un'edizione limitata come c'è scritto qui, infatti anche il numero 1 con la variant del 2016 costava 6 euro e ora ne vale 45, quindi ha preso molto valore. E poi ragazzi abbiamo il numero più pregiato diciamo, allora... Si tratta, ragazzi, di una variante di Luca. Io non ho mai avuto una variante di Luca, sono stato abbastanza fortunato perché l'ho trovata direttamente sul sito di Panini e non da rivenditori esterni. Tra l'altro a prezzo originale, anzi anche scontato, quindi ci abbiamo ragazzi, eccolo qua. Jujutsu Kaisen 1 con la variante di Luca, c'è anche scritto qui. Uh, variant Luca Comics and Games 2019 Allora ragazzi è bellissimo perché non so se lo notate, probabilmente si sì, perché è tutto nero Tra l'altro la, la costina è diversa, è tutta nera eh, Io tra l'altro ho già un'altra un edizione speciale, sempre il numero uno, io ho tre numeri uno di Jiu Jitsu di Dicono che quando Demon Slayer finirà Jujutsu Kaisen prenderà il suo posto perché è fatto veramente bene è bellissimo, vi consiglio di leggerlo Non sappiamo quando, ma è stato confermato che ci faranno un anime Io non vedo l'ora di vedere gli scontri animati di Jujutsu Kaisen Che bellezze ragazzi, che bellezze Niente, adesso quando li aggiungerò alla libreria ve lo farò vedere in live Ok ragazzi, qui abbiamo i manga e i fumetti E adesso li andremo a mettere nella libreria Partiamo con Mairo Hero Academia Ok, e andiamo a inserire. Ah. E ok. Adesso andiamo a inserire One Punch Man e eh, gli altri, insomma, di One Punch Man. Partiamo con questo. Ok. Dai. Sta crollando tutto, non va bene. Perfetto. Abbiamo messo anche la variant. Ora andiamo a mettere i volumi 3. 4 e 5 andiamo a prenderli e ad inserirli qui in mezzo ecco Giussu Kaisen andiamo a prenderlo andiamo cautamente sempre ad inserirlo ok chiudiamo tutto Va bene ragazzi, questa è la libreria aggiornata, questo ovviamente è il mio volume preferito, però è bellissimo anche questo E poi tutti insieme i One Punch mi piacciono tantissimo insomma Ahia, fai male, fai male Ora ci mancano solo i due volumi di Iron Man, li andiamo a prendere tutti insieme E andiamo a inserire così